Ciao ah, ragazzi di nuovo insieme oggi andiamo a vedere eh, la differenza tra il cosiddetto walking in 2 e in 4 ovvero due tipi di accompagnamento che eh, in genere vanno diciamo di pari passo con quello che fa eh, il batterista quindi l'altra parte ritmica del, dell'accompagnamento eh, non sempre se eh, diciamo se il batterista va in 4 allora siamo obbligati a suonare quattro o viceversa, però a grandi linee l'idea di fondo è quella di, eh, innanzitutto, buona cosa ascoltare sempre cosa fa la batteria, e lo stesso per i batteristi ascoltare noi, e eh, appunto buona cosa è, eh, diciamo, eh, più delle volte, eh, incastrarsi eh, alla meglio entrambi gli strumenti insomma eh, oggi voglio cambiare anche eh, sequenza armonica che un blues, jazz molto semplice in fa ha qualche variazione rispetto al classico giro blues di 12 battute ma mh, niente di che quindi andiamo a vedere velocemente com'è formato abbiamo due battute iniziali con due accordi diversi, quindi già questa è una variazione rispetto al blues semplice. Abbiamo l'accordo del primo grado sulla prima battuta, in questo caso fa settima. seconda battuta subito il quinto, il quarto, scusate, settima. Di nuovo fa settima, quindi due battute sul primo, 2 sul quarto, 2 sul primo, e qui vado sul secondo minore, qui diciamo 2 quinto, quindi sol minore, do settima, che mi ributta sul primo e poi c'è un turn around, arrivato al fa, e settima, sol minore, do settima. Uh, questo turnaround classico ma ce ne sono in infinità quindi ho già scelto questa sequenza armonica ma si può eh, veramente sbizzardirci quindi andiamo a sentire come suona questa base e ascoltate la batteria e di conseguenza un working semplice in 2 e in 4 quando cambia eh, appunto l'accompagnamento la... de... della batteria Bom, faccio anche delle variazioni ritmiche, ad esempio un classico eh, dell'accompagnamento in walking è l'inserimento delle terzine di ottavi. Eh, non mi fermo eh, in questa video lezione sulla differenza tra suonare swing e non swing, c'è eh, tutto scritto, comunque gli esempi eh, se ne trovano un milione eh, consiglio l'ascolto più che altro, l'andamento swing quindi i brani jazz ascoltate il più possibile eh, ovviamente si parla, quando si parla di swing eh, racchiuderlo con una frase eh, è limitativo lo swing un, forse che un andamento un senso del ritmo un'idea un della musica particolare quindi eh, a grandi linee se sono l'ottavo in swing questi sono i quarti normali l'utilizzo appunto l'inserimento inserimento delle terzine è molto comune eh, nel walking facciamo qualche esempio quindi terzine di ottavi o di quarti Andiamo sempre con questa progressione and Ovviamente sono infinite, eh, quindi e, inserite nelle vostre linee un, uh, diciamo, un, un, un abbellimento. Chiamiamolo così: alla volta un, un elemento alla volta. Una terzina. Quindi, prima magari lavorate un po' sulle terzine di ottavi, le terzine di quarti, le terzine con la pausa. Spostate da, gli accenti. Eh, questo è tutto un materiale che, che assorbirete e che poi metterete in pratica in automatico nelle vostre linee. Eh, la cadenza del blues jazz, come vedremo nella parte scritta, può, può avere tantissime variazioni. Ovviamente cambiate tonalità e iniziate appunto a, eh, con qualsiasi base che utilizzerete, a sentire se la batteria, appunto, accompagna in 2 e in 4 e di conseguenza decidete eh, come pensate sia meglio in, in, in, nel vostro frangente eh, accompagnare quel momento. Quindi per ora per questa lezione è tutto e ci vediamo al prossimo video.